L'esperienza del terzo a domicilio eh, nasce dall'unione delle realtà sociali che erano già presenti nel territorio appunto del terzo municipio, che erano il, il Centro Sociale Astra, eh, grande come una città che è un esperimento di partecipazione sul territorio che c'è nel municipio, eh, altri spazi sociali come il Brancaleone e Puzzle e l'unione con l'Associazione la, Nonna Roma, che già si occupava di assistenza e, eh, nel territorio principalmente del quinto municipio. E siamo partiti con l'idea di occuparci di fare la spesa per gli anziani o comunque i disabili e tutte le persone che non possono uscire di casa, immunodepressi, immunocompromessi, persone sottoposte a isolamento domiciliare, covid positivi eccetera eccetera. Però, via via, oltre a questo si sono cominciate ad offrire tante persone diverse dal territorio con diverse competenze. E quindi, attualmente, oltre la spesa a domicilio, forniamo anche eh, un servizio di assistenza psicologica a distanza, completamente gratuito. Eh, e um, un servizio di orientamento per i cittadini rispetto eh, a quelli che sono i servizi istituzionali, nonché alla compilazione per le domande per le, per del bonus partita IVA, bonus babysitter, quindi diciamo uno sportello di consul, sia di consulenza legale sia di appunto orientamento ai servizi. E infine eh, dalla settimana scorsa abbiamo cominciato anche la distribuzione proprio concreta dei pacchi alimentari e al momento assistiamo una quarantina di nuclei. Il ruolo delle reti territoriali in questo momento secondo me è importante è importante in primo luogo perché appunto le reti intercettano tante situazioni eh, dove l'istituzione non arriva soprattutto rispetto a quelle che poi sono le situazioni informali quindi accampamenti baraccamenti occupazioni eh, grossi agglomerati io penso che noi rispetto al terzo municipio siamo stati in grado di dare una risposta molto potente perché molto sinergica, cioè ci siamo messi in contatto con il municipio e con altre realtà territoriali, protezione civile eccetera eccetera e questo ci ha permesso di essere mh, molto attivi. Ecco questo è un po' secondo me il ruolo dei movimenti. E siamo stati bravi per una volta a non perderci nelle analisi di fase, diciamo così, ma a dare subito una risposta e ad avere anche la prontezza di capire, secondo me, anche prima del lockdown, perché la maggior parte degli spazi sociali hanno scelto liberamente di chiudere prima del lockdown, anche la prontezza di capire che, eh, sebbene la nostra attitudine sia quella di eh, quando ci sono delle zone rosse di infrangerle o quando ci sono dei divieti di infrangerli, o di eccedere nella città eccetera eccetera la nostra risposta invece è stata di avere quella maturità eh, forse anche a partire dal protagonismo nelle notte che ci sono state nella sanità di capire che in quel momento gli spazi sociali nonostante non fosse mh, obbligatorio era necessario che chiudessero, che chiudessero non è soltanto appunto come io eh, mi confronto con, uh, con l'istituzione ma io come quell'istituzione la, la trasformo è in un momento come questo che ha desvelato la realtà, e cioè che il disinvestimento nella sanità si è poi tradotto nel fatto che i posti in terapia intensiva sono insufficienti e le persone muoiono, che la programmazione sulla sui numeri eh, di specializzazione dei laureati e laureate in medicina è insufficiente e che quindi non ci sono specialisti e la gente muore che i servizi sociali sono stati depauperati a loro volta e quindi adesso la gente muore di fame eccetera eccetera quindi la pandemia ha svelato poi un problema che è strutturale secondo me il ruolo dei movimenti è molto più in si è rivelato molto più utile in quelle lotte lì che ci sono state nel corso degli anni piuttosto che in tante altre perché poi una volta che eh, finirà l'emergenza, secondo me questa roba che magari era molto, eh, come dire, mh, era molto pane per i denti degli esperti o per chi comunque un attimo ci si metteva di più, è diventata invece tema di dibattito quotidiano per tutti. Mh, quello che mi piace pensare è che tanti, tante delle persone che sono assistite da noi sono persone anziane. E mi piace pensare che avranno un'idea un po' diversa di quei giovani ferchettoni che fanno casino le manifestazioni, spero che insomma ci accolgano con tutte le nostre sfaccettature, e, perché poi l'unica cosa che interessa veramente è a un attivista quando sceglie di essere un attivista, a meno che non lo faccia per ragioni non lo so, di opportunità politica, ma chi fa l'attivista perché sceglie la vita di movimento lo fa perché l'unico interesse è quello di migliorare l'esistente, di cambiare le cose che non gli piacciono, di non accettare più quello che non gli va bene e di mettersi insieme ad altre persone per cambiare quelle cose. E mi piace anche pensare che 250 persone che si vogliono rendere utili per aiutare gli altri sarebbero chiuse in casa a non fare assolutamente niente. E invece noi stiamo catalizzando... Trovando un punto d'incontro fra tutte le necessità del quartiere, sia di chi ha bisogno, sia di chi ha voglia di dare, in un modo in cui nessun altro l'avrebbe fatto.